Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati e buona solennità dell'Epifania, che non è la festa della Befana che tutte le altre porta via, ma la manifestazione del Signore alle genti rappresentate dai magi. Nel cammino dei magi abbiamo un autentico cammino di fede, di persone che camminano e arrivano all'incontro con Cristo e questo incontro le cambia, le trasforma. Ecco, i magi probabilmente erano degli astronomi orientali della media, della Persia, secondo alcuni anche astrologi, forse gente di corte, comunque persone dotte, benestanti, che avevano accesso anche ai testi sacri e alle profezie di quel tempo. Vi erano diverse profezie, anche nella loro terra, che parlavano della venuta del Messia che sarebbe arrivato in Giudea. E si parlava proprio di lui come di una luce che sarebbe sorta in Giuda. I magi vedono questa stella e si mettono in cammino. Secondo alcuni studiosi, questa stella fu la cometa Harley, secondo altri. Fu un fenomeno particolare, l'allineamento tra Saturno e Giove che diede vita a segni particolari di luce nel cielo. Comunque vada sicuramente questa stella ha un significato teologico, come già vi ho accennato. Noi potremmo vedere in questa stella anche quei desideri belli, veri e profondi che ci sono nel nostro cuore. Tant'è che Giovanni Paolo II disse «Quando sognate la felicità, sappiatelo no, cercate Dio». I magi ci mostrano la cosa più bella, il mettersi in cammino quando si scorge quella stella. Il vero problema nella vita non è quello di non essere arrivati alla verità, ma è di non volerla più cercare. Non è quello di non trovare il senso di ciò che si sta vivendo, ma non volerlo più cercare. Il problema non è essere caduti, ma non volersi più rialzare. Il problema non è non essere perfetti, ma rassegnarsi e adattarsi a come si è o, viceversa, pensarsi arrivati per evitare la fatica del cammino. No, i magi si mettono in cammino e questo è meraviglioso. Questo può valere per la ricerca del Signore, essere persone che cercano la verità nella loro vita, in ciò che fanno, questo può valere per la ricerca vocazionale, saper ascoltare il proprio cuore, i segni che Dio ha seminato nella nostra storia, senza paura che Dio ci possa chiedere qualcosa di più, perché è soltanto in Lui che c'è la nostra vera, piena e profonda realizzazione, la gioia del cuore nella sua santa volontà. I magi ci insegnano l'arte di mettersi in cammino, vedono la stella e partono. Tantissime altre persone l'avranno vista, molti come loro avevano anche accesso alle profezie, ma, ma loro camminano chissà qualcuno avrebbe pure potuto prenderli per sciocchi per eh, un po' strani pensate armano cammelli e dromedari con un... tutto necessario per il viaggio scusate dove andate ma andiamo giusto qualche nazione più in là in giudea perché è perché forse è nato il messia chi ve l'ha detto ma abbiamo visto una stella nel cielo ci sono delle profezie chissà quanti li avrebbero presi per matti ma loro seguono la stella, seguono quell'intuizione di bellezza che Dio ha seminato nel loro cuore. Non stanno fermi, camminano, partono e dove vanno? Si recano al palazzo di Erode. E eh, giustamente cerchi un re dove lo cerchi? Nel palazzo regale! Interessante, la stella a quel punto svanisce. Ecco, c'è quell'intuizione di bellezza che ti fa mettere in cammino, ma non basta loro seguendo la loro inclinazione naturale, il ragionamento umano, arrivano e cercano il re nel palazzo del re. Lo cercano nei segni del potere, ma il vero re non è lì. Lì c'è un altro tipo di regalità, quella di Erode, quello di colui che domina, che vuole essere padrone degli altri e controllore degli altri, quello che non è disposto a lasciarsi spodestare che vuole essere lui l'assoluto della vita. Erode infatti all'annuncio dei Re Magi ha paura, ha paura di qualcuno che lo possa spodestare e la paura lo spingerà ad uccidere tanti bambini. Erode rappresenta l'orgoglio di chi non vuole essere messo in discussione, cerca soltanto se stesso. Sant'Agostino parlava dell'amore di sé che può arrivare a estromettere totalmente anche Dio dalla propria vita. Ci sono io e basta. In un film molto bello su Sant'Antonio di Padova, c'era questa frase che diceva io, Dio. Una sola consonante cambia tutto. I magi dunque arrivano lì, ma il Messia non è lì. Erode manda a chiamare gli esperti delle scritture che, passatemi l'espressione, gli dicono pure l'indirizzo di casa eh, di Gesù e eh, del Messia. Ecco, costoro rappresentano quelli che sanno, ma paradossalmente non camminano. Infatti, cosa gli diranno ai magi? Questo dicono le scritture andate. Questo è il rischio, ridurre la fede a delle nozioni da sapere. La fede cristiana non è sapere che Dio esiste e neanche soltanto conoscere le verità che ci ha rivelato. La fede cristiana è un rapporto di fiducia con il Signore che diventa un vivere in comunione con lui e mettere in pratica le sue parole, ciò che ci ha rivelato. I magi si lasciano condurre dalla Scrittura che gli viene spiegata dalla comunità credente e ripartono. Qui abbiamo un dato fondamentale, vedete? Il fraintendimento dei magi è in fondo il fraintendimento di Dio, dell'idea che naturalmente sia di Lui. Noi perché ciò sia purificato abbiamo bisogno di incontrare la scrittura e passare attraverso la carne di Gesù. Abbiamo bisogno di chi ci spiega la scrittura, che ci viene trasmessa, spezzata, cucinata dalla mamma chiesa, perché i nostri passi siano orientati sulla via del Vangelo. Questo ci dice anche qualcosa di bello per il nostro discernimento, cioè quando noi abbiamo una intuizione, ci passa un pensiero, la prima cosa importante da fare è chiederci ma quest'idea, questa cosa che vorrei fare, mi aiuta ad avvicinarmi di più a Gesù, ad amarlo di più, a imitarlo di più, mi aiuta a donarmi di più? Quindi i magi, per continuare il loro cammino, hanno bisogno di incontrare la scrittura e di lasciarsela spiegare dalla comunità credente ciò che san pietro dirà in una sua lettera le profezie non vanno soggette a privata interpretazione perché mossi dallo spirito parlarono i profeti dunque noi abbiamo bisogno della comunità credente che guidata dallo spirito santo c'è la spezza c'è la cucina c'è l'annuncia e da qui anche l'importanza dell'accompagnamento spirituale per essere aiutati a leggere meglio la nostra vita alla luce della parola, da un fratello o da una sorella, più avanti, più maturi nella fede, la bellezza della mediazione proprio della Chiesa nel nostro cammino con il Signore. I magi escono di lì e, sorpresa, ecco la stella, rinasce la gioia. Come a dire, quando rientri nella volontà di Dio c'è sempre la gioia quando si va fuori mira te ne rendi conto perché manca qualcosa. Dove si nasconde invece il Signore e la sua volontà, nella via che Gli traccia per noi c'è la gioia, c'è la comunione con Lui. I magi partono e arrivano alla casa dove c'è Maria con in braccio Gesù, un'icona molto bella della chiesa stessa. Entrati, prostratisi, lo adorarono. Un verbo meraviglioso che indica il riconoscerne la dignità assoluta. I magi sanno riconoscere in quel bambino non solo il Messia ma Dio stesso, che si manifesta non come il potente di turno ma come un bambino inerme, come qualcuno che si consegna nelle nostre mani, come qualcuno che non è venuto per divorare ma farsi nostro cibo affinché possiamo lasciarci amare, diventare capaci di amare come lui ci ama. Ultimo punto, dopo averlo adorato e aver lasciato i loro doni, i magi ripartono e ritornano per un'altra strada, vengono avvisati dall'angelo del magheggio di Erode. A livello esistenziale mi piace sottolineare il fatto che l'incontro con Gesù li porta a cambiare strada. Mi viene in mente una ragazza che, ricevendo sulle mani l'Eucaristia, si sentì trafiggere il cuore da un pensiero ho oh Dio tra le mie mani, non posso continuare a buttar via la mia vita come ho fatto fino ad ora. Una volta che lo incontri e cammini con lui, man mano il cuore cambia e man mano cambiano abitudini, modi di fare, inizi a riscoprire l'essenziale e viceversa la vanità di tante cose inutili, cosa va lasciato. Incontratolo non puoi continuare come prima, scopri quanto sia bello l'amore, scopri quanto sia luminosa la verità, inizi a lasciare le strade dell'ambiguità, inizi a vivere una misura più alta della vita. Chiediamo allora la grazia al Signore che l'epifania possa davvero aiutarci tutti a riscoprire la gioia di averlo incontrato, il desiderio di volerlo seguire lasciando tutte le vie storte e contorte che magari fino ad oggi ci hanno contraddistinto per vivere una vita più luminosa, più vera e più bella. Che il Buon Dio vi benedica pace e bene a tutti!